Siamo insieme alla dottoressa Daniela Galeone dell'Ufficio 8 della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, Ministero della Salute. Eh, salve eh, dottoressa e grazie di essere con noi. Buonasera, grazie a voi. Il contesto nel quale si muove il nostro paese è quello del proseguimento della crisi e dell'emergenza sanitaria. Qual è il ruolo che può svolgere una, uh, uno stile di vita attivo e una vita impostata sul ritorno al movimento e alla società. Ah, abbiamo tutti affrontato questo anno e mezzo di epidemia da COVID-19 che per tanti motivi ha un po' stravolto eh, le nostre vite e cambiato le, le nostre abitudini eh, quotidiane e questo in molti casi ha portato anche ad alcuni peggioramenti delle condizioni di salute sia perché si è fatto meno ricorso proprio anche alle cure e agli interventi di prevenzione, sia perché appunto sono cambiati alcuni stili di vita e siamo stati anche costretti a cambiare. Uno di questi è proprio quello legato al movimento e all'attività fisica. Eh, sicuramente mh, eh, è stato molto più difficile per tutti i cittadini eh, avere uno stile di vita eh, attivo perché si andava di meno al lavoro si lavorava in smart working perché palestre altre opportunità di fare attività fisica erano chiuse eh, perché veniva un po meno anche la voglia di uscire anche per paura del, del contagio e questo sicuramente ha avuto e avrà, eh, potrà avere delle ripercussioni in termini di, di salute perché sappiamo che la, eh, la linea fisica e la sedentarietà sono uno dei primi fattori di rischio di eh, malattie croniche non trasmissibili e questo quindi è un rischio per la popolazione sana ma a maggior ragione una inattività fisica un aumento della sedentarietà può anche ulteriormente compromettere la salute di chi già è affetto da una malattia cronica quindi questo è lo scenario in questo scenario dal punto di vista della pianificazione della, della progettazione in prevenzione eh, il Piano nazionale della prevenzione, che eh, dovrà partire eh, a breve con le attività vere e proprie nel 2020-2025, ha dovuto proprio fare un ripensamento e eh, ri, eh, ritarare le azioni e, e la programmazione proprio alla luce anche di quello che ha comportato l'emergenza da, da Covid-19. Sarà molto importante quindi. Eh, orientare le azioni proprio verso anche il cambiamento degli stili di vita e soprattutto verso uno stile di vita attivo. Eh, questa impostazione è presente nel piano della prevenzione, era presente anche prima nell'impostazione del Covid, eh, però ehm, le regioni che stanno adesso progettando per la realizzazione dei piani regionali della prevenzione Dovranno anche ritirare gli interventi eh, in relazione alla necessità di rimettere proprio in moto la popolazione. E, mh, in questa uh, modalità quindi, sempre più importanza avranno le politiche intersettoriali e la capacità di eh, lavorare insieme ad altri attori del territorio, che non soltanto sono quelli del settore sanitario, perché proprio bisogna eh, agire su tanti determinanti di salute. E per i quali si vuole insomma, il contributo anche di, di competenze, professionalità e settori anche diversi molto tra loro, ma per raggiungere un obiettivo comune. In questo contesto, dottoressa Galeone, eh, quale potrebbe essere il ruolo dei corpi intermedi del terzo settore, in particolare di un'associazione come la WISP, che è Associazione di promozione sociale e sportiva? allora eh, diciamo nel nostro approccio intersettoriale quello che portiamo avanti da anni eh, già a partire dal programma guadagnare salute eh, la partecipazione della società civile quindi anche delle associazioni del terzo settore è sempre stata eh, ritenuta un elemento eh, importante e a maggior ragione eh, in questo contesto eh, è sempre più mh, centrale il ruolo di questo tipo di organizzazioni, soprattutto adesso parliamo di eh, promozione dell'attività fisica, delle, eh, degli organismi che si occupano di promozione del, dello sport, ma più in particolare anche di una eh, promozione di uno stile di vita eh, non soltanto attivo, ma anche di uno stile di vita che eh, promuove anche eh, un approccio di eh, socializzazione per tutti i cittadini. E Quindi la WISP sicuramente può svolgere un, uh, un ruolo perché può um, accompagnare le proprie azioni tradizionali di promozione dello sport e anche ad un'azione più uh, di carattere sociale, di coinvolgimento dei cittadini, di coinvolgimento anche trasversale tra più fasce d'età e anche questo è un elemento molto importante che risponde proprio all'approccio all del piano nazionale della prevenzione e quindi può svolgere eh, attività diversificate in più ambiti che possano eh, consentire di agire non soltanto nei confronti della popolazione sana e che quindi vuole trarre anche eh, soprattutto piacere e mh, gratificazione dalla pratica dell'attività fisica, ma anche svolgere un ruolo nei confronti eh, di chi magari è già affetto da una patologia cronica. Eh, o di chi si trova in una fase avanzata dell'età nella popolazione dell dell anziana. Che comunque, anche secondo le indicazioni che provengono dal settore sanitario, dai propri medici di fiducia, eccetera, eccetera, possono comunque fare attività fisica e nel fare attività fisica eh, socializzare, nel fare attività fisica ehm, allacciare anche eh, relazioni tra più persone, e questo è sicuramente un elemento importante. Posso dire che la WISP ha già svolto, già svolge ottimamente questa funzione. E attraverso le collaborazioni che sono state instaurate eh, negli anni passati con eh, diverse regioni nella realizzazione di interventi di eh, prevenzione e di promozione della salute, forse questa mh, azione potrebbe mh, ulteriormente incrementarsi, sempre in un approccio intersettoriale quanto più ampio è possibile. Eh, ed è questa l'aspirazione, coinvolge quindi il settore sanitario, elementi del terzo settore della promozione sportiva. Le comunità locali, soprattutto gli enti locali, quindi i comuni, e anche se, sia per quanto riguarda per esempio eh, la riqualificazione di spazi urbani, la, eh, la riorganizzazione delle nostre città, ma anche per quanto riguarda i servizi sociali che sono di solito garantiti dal comune, lavorare insieme potrebbe portare sicuramente a, a, a ottimi, ottimi, speriamo ottimi risultati, ma sicuramente a migliorare la, la situazione attuale. C'è tanto bisogno di, una, uh, di rimettersi in moto, ma c'è anche tanto bisogno di una socialità che tenga conto di quello che è successo con il Covid, ma ne abbiamo bisogno dal punto di vista fisico e dal punto di vista psicologico. Il futuro, il futuro dottoressa Galeone, che cosa ci aspetta? Oggi si è parlato di, eh, durante il seminario, il webinar promosso dalle politiche nazionali WISP per la salute, si, si è parlato molto di un futuro prossimo, eh, che è quello che eh, l'UISP avrà di fronte dal primo settembre con l'apertura della nuova stagione sportiva, ma anche di un futuro eh, più a, a medio-lungo termine, eh, Agenda 2030, obiettivi di sviluppo sostenibile all'interno dei quali c'è sicuramente il tema della salute, dell'uguaglianza in salute, ma anche quello di città più accoglienti. Più, più vivi. Sì, sono in questi temi del, del futuro sono ormai prossimi, sono, ne, li vediamo già adesso e sono tutti temi che rientrano nel piano nazionale della prevenzione ma sui quali eh, c'è sempre stata anche l'attenzione da parte del, della WISP. La cosa interessante è che eh, nel promuovere la salute e il benessere della popolazione quello che vediamo sempre di più è che non è possibile perseguire singolarmente degli obiettivi ma questi obiettivi sono tutti intrecciati eh, tra loro eh, creare delle società, eh, delle comunità o delle città che siano eh, più adatte ai bisogni dei cittadini significa anche creare delle città nelle quali sia per esempio più facile avere uno stile di vita attivo quindi nella, nella quotidianità, quindi nel, nello spostamento da, da casa a scuola o nello spostamento da casa al lavoro, ma anche in situazioni di aggregazione come possono essere appunto momenti in cui si pratica eh, attività eh, sportiva o ci si riunisce tra mh, persone per eh, fare insieme del movimento. Eh, occuparsi di ehm, promozione della, della salute significa eh, anche eh, occuparsi della eh, trasversalità tra fasce d'età e quindi eh, una delle, delle attività che può svolgere anche la è è proprio mettere insieme anche generazioni diverse in eh, un obiettivo di benessere eh, collettivo eh, ognuno può fare la sua parte ognuno ha, ha, ha un ruolo importante che deve però mantenere delle caratteristiche che sono quelle proprie del singolo ente, della singola associazione, della singola istituzione. Però quello che bisogna imparare a fare, e oggi nel seminario è stato ampiamente sottolineato, è quello di mh, acquisire eh, la capacità di eh, conoscersi meglio, di eh, dialogare, e di eh, capire che eh, anche con la propria peculiarità si possono perseguire obiettivi comuni e in questo quindi abbiamo stamattina sottolineato l'importanza della formazione, eh, formazione che significa non soltanto acquisire eh, competenze nuove ma anche acquisire la, la capacità di eh, comprendere il ruolo di ciascuno nell'ambito di, di un sistema più ampio in modo che tutti possano fare la propria parte tutti possono dare il proprio contributo. Il comune nel riorganizzare la città, nel eh, offrire servizi sociali, e il servizio sanitario nel dare anche le indicazioni su quali sono le priorità nel, nei confronti delle quali bisogna agire. La scuola che nel suo mandato educativo eh, ha però la capacità anche di incidere molto sui il contesto della scuola stessa anche in relazione alla comunità e di incidere sui comportamenti dei bambini, degli adolescenti e delle famiglie. Però bisogna conoscersi, bisogna conoscersi, bisogna essere in grado di sviluppare delle reti e quindi anche delle alleanze che siano orientate verso obiettivi comuni e questa diciamo è la sfida principale per il futuro. C'è una frase che non so se è tratta da un libro, si dice: Nessuno si salva da solo. E questo un po' è anche quello che, che, che ci riguarda. Eh, la capacità di eh, riscoprire eh, il senso di una comunità più eh, coesa, eh, secondo me, è la sfida più importante per, per, per il prossimo futuro. Eh, credo che insomma ci sono, dicevo stamattina, bisogna anche essere un po' ottimisti, no? pensare che eh, le, le cose possono migliorare, le cose possono cambiare soprattutto un altro elemento, bisogna essere flessibili, cioè la, la pandemia da Covid eh, se può averci insegnato qualcosa eh, ci ha insegnato anche che dobbiamo essere in grado di dare delle risposte immediate a situazioni che cambiano improvvisamente e Quindi questa uh, flessibilità è un altro elemento che ci potrà aiutare nel futuro. Per lasciarci, dottoressa Galeone, un altro dei temi venuti fuori a proposito dell'uguaglianza in salute e dell'importanza di politiche pubbliche nel nostro paese è quello della eh, crisi Covid eh, che ha determinato in termini di diseguaglianza tra uomini e donne. Le donne hanno pagato di più questa crisi Covid. Ma diciamo le diseguaglianze sono, già erano una criticità eh, prima del Covid perché eh, abbiamo sempre visto che in, in, in salute ci sono sempre state delle diseguaglianze eh, legate eh, a vari fattori eh, socio-economici. Sappiamo per esempio che le, le, le fasce di popolazione eh, a più basso livello di istruzione e anche a più basso livello economico sono quelle che sono maggiormente colpite eh, dalle eh, malattie croniche non trasmissibili eh, ma anche perché hanno minore facilità di accesso ai servizi sanitari non soltanto per minore capacità di reddito ma anche per minore sensibilità minore capacità di eh, sfruttare le occasioni eh, che vengono offerte dal Servizio Sanitario Nazionale e nel eh, periodo del Covid questa situazione si è accentuata e si è accentuato anche, l'abbiamo visto anche col fatto che poi eh, le persone con patologie eh, croniche o con più di una patologia cronica, soprattutto nella prima fase esplosiva della pandemia, sono state quelle che hanno subito le maggiori conseguenze sia in termini di numero di casi sia anche in termini di, di mortalità. Eh, per le donne, per esempio, uno degli esempi che si possono fare di impatto negativo del Covid l'abbiamo vista, ad esempio, nell'accesso agli screening oncologici, eh, due dei quali principalmente riguardano le donne, quello per il tumore al seno, quello per il tumore alla, alla, alla, al collo dell'utero. In questo periodo di pandemia, purtroppo, c'è stato proprio un crollo della capacità di offerta di eh, programmi di screening che quindi sicuramente ha penalizzato eh, in particolare la popolazione femminile. Ehm, la nostra eh, visione complessiva, però, è quella proprio di avere una, una, una, eh, un approccio di genere, quindi considerare in tutte le, le azioni l'importanza di evitare che si creino delle disparità di genere, intendendo quindi non soltanto differenze tra uomo e donna, ma in, in generale un approccio che tenga conto del bisogno delle, delle persone ehm, per qualsiasi tipologia di caratteristiche abbiano e quindi tener conto non soltanto dei determinanti socio-economici ma a volte anche di determinanti che a volte possono eh, non essere eh, così ben messi in evidenza come per esempio anche la stessa residenza ci sono diseguaglianze che si creano semplicemente nel Passaggio tra vivere in un quartiere piuttosto che in un altro confinante, anche con piccole differenze, non pensiamo solo alla differenza tra il quartiere eh, più ricco e il quartiere eh, più periferico e più deprivato. A volte anche piccole differenze eh, di luogo in cui si abita eh, possono eh, determinare le diseguaglianze. E ancora una volta quindi ritorna il tema delle città che devono essere sempre più eh, organizzate e eh, pianificate o migliorate. Eh, a misura dei, di tutti i cittadini che le vivono e non soltanto quindi di alcune fasce di popolazione più fortunate grazie dottoressa Caleone le auguriamo buon lavoro grazie a voi buon lavoro anche a voi arrivederci